stile piatto come vedete che mi piacciono moltissimo questi orecchini trovo che l'oro rosa non mi sbatta insieme in modo da eh, poter tirare a mio piacimento una delle due e accorciare l'altra però sono eh, un unico set una è una catenina e l'altra è sempre un girocollo con questo dettaglio you <laughs> sua schiena appoggiata sul mio petto e mi sono infilata in macchina siamo rimasti in quella posizione per almeno una ventina di minuti perché lui aveva il cuore a mille io pure e era totalmente impaurito da me pensò non l'avesse mai preso in braccio nessuno penso che lui sia un gattino nato proprio in strada che sta dando il peggio di sé in questo video, ma vi giuro, abbiamo fatto di quelle dormite in questi giorni insieme perché, stranamente, dove lo mettevo stava, adesso si sta giustamente ambientando il signorino e ha le pretese. perché era talmente agitato che se avesse provato a spostarsi per la macchina e mi fosse finito sotto i pedali io avrei fatto sicuramente dato a sai un po'